Il secondo nostro mondo è il mondo del design, questo è venuto un po' per caso, e eravamo in viaggio di nozze io e mio marito e ci siamo innamorati di questo, questo oggetto qua, che è un oggetto abbastanza particolare, e eravamo al MoMA New York e questi due designer erano appena stati premiati per aver creato delle soft house, che permettevano a, di notte a New York di poter creare delle, delle case che si aprivano e si ripiegavano la sera. Questi qui sono dei soffietti di carta, quindi 5 metri si rispondono in un'innovazione di lungo. Ed era una cosa molto molto, molto bella, molto suggestiva eh, come prodotto. Sai il fatto che la tappa successiva del nostro viaggio fosse Vancouver, dove studiava la sorella e mio marito, e, e lì a Vancouver ho detto: Beh, su Vancouver proviamo a vedere dove sono questi, perché il progetto è molto bello, quindi anziano lo scioluno, magari insomma, li conosciamo meglio. Lì ci siamo piombati siamo praticamente a casa loro perché erano ancora neonati, anche loro. e Quindi avevano questo prodotto e poco altro e, e ci siamo offerti per portare questo prodotto in Italia senza sapere in realtà che cosa ne abbiamo fatto. Poi a distanza di di qualche anno, eh, diciamo, che loro sono cresciuti, noi abbiamo cominciato subito portandoci a casa un lavoro che non sapevamo so dove mettere perché entrava dalla porta di casa e usciva dalla finestra, praticamente non riusciva neanche a aprirlo tutto e, e, e così abbiamo cominciato a presentarlo anche qua in Italia, abbiamo creato un'azienda che, che lavora solo ed esclusivamente per Moro siamo diventati i loro partner, adesso su, su tiroleggi grandi in tutta Europa, e qua a Bologna abbiamo una realtà che fa dei handicap e gestisce solo questo prodotto molto particolare. un prodotto molto costoso che, che va moltissimo al mondo della moda: quindi gratiscioluti, sfilate, vestimenti di vetrina, gallerie d'arte e cose di questo genere. Ci ha aperto delle strade interessante, nel senso che magari noi non avremmo mai raggiunto un tono armani con il mercato nel quale stavamo operando, però il fatto di essere di rappresentanti di, di questi prodotti in Italia ci ha permesso di entrare in contatto con un contesto molto interessante e, e che ci ha aperto connessioni e link.